Io seguo da, da sempre Politicamente Scorretto. L'unica ammenda è proprio che purtroppo allo spazio il dibattito è molto limitato, perché è, è, è, diciamo, ha delle contingenze di tempi, di, però è validissima come cosa. Meno male che esiste, Meno male che esiste. perché altrimenti c'è perché altrimenti come facciamo a conoscere delle cose? e poi bisogna, speriamo che si colleghino in molti così e poi che rimangano in web e che non ci sia la chiusura mediatica così almeno uno le può rivedere o far vedere soprattutto ai giovani. È il senso di consolazione che si prova a stare a sentire parlare persone di questo tipo e anche questo serve perché, perché serve. È sicuramente un'iniziativa che incentiva soprattutto i giovani a interessarsi a tutto quello che è la lotta alla mafia, anche se onestamente quando si esce da questi, da questi dibattiti si esce con un po' di amarezza perché va tanto male. Molta ansia onestamente perché non hanno fatto un quadro molto rosio del nostro futuro italiano. Speriamo di risolverlo ragazzi.